buonasera a tutte e tutti da giancarlo morciano allora questo video non ha una natura politica non vi parlerò di mattarella di di maio di salvini di quello che sta accadendo in queste ore amici molti di voi sanno che che io sono una persona che si informa che legge tanti libri forse avete un po di fiducia in me amici la situazione è drammatica la situazione è drammatica non ve lo dicono in televisione la situazione è drammatica per i vostri figli per noi per il nostro futuro per il nostro portafogli io non sono dio quindi posso sbagliarmi, però amici, penso di avere una preparazione in campo economico e finanziario per dirvi, attenzione, i prossimi mesi saranno brutti, molto brutti. Lasciamo perdere la politica, lasciamo perdere se è colpa di Mattarella, se è colpa di Di Maio, di Grillo, di Salvini, di Renzi. Eh? lasciamo perdere pensiamo al nostro portafogli pensiamo al fatto che potremmo non avere i soldi per portare avanti una famiglia anche se abbiamo un lavoro amici lasciamo perdere anche il discorso di chi è la colpa se sale lo spread mm? di chi è la colpa non importa se la colpa è della germania della globalizzazione dei mercati finanziari o dei risparmiatori che vendono i loro btp non ci interessa questo non vi deve interessare la cosa che vi deve interessare è che se sale lo spread saranno cazzi amari amici altre volte ve l'ho detto purtroppo queste cose non ve le dice nessuno Neanche Renzi ve l'ha detto mai. Ripeto, io non sto prendendo una parte politica, non difendo nessuna parte politica. Se voi, chiunque di voi, ha soldi in tasca, perché prende uno stipendio pubblico o una pensione, oppure è un giovane disoccupato, ma il papà, la mamma gli danno i soldi, o anche se non sei un dipendente pubblico, pubblico o un pensionato, ma se hai un'attività commerciale, se sei un professionista, tu lavori perché ci c'è un settore pubblico che fa girare i soldi. Non riesco a leggere, Valerio. Saranno c'è... <ride> cazzia cazzi amare amici se lo spread nelle prossime settimane sale a 3 400 500 600 questo vuol dire che lo stato non avrà la possibilità di farsi prestare i soldi già altre volte l'ho spiegato ad alcuni di voi in alcuni miei video lo stato italiano è indebitato non bastano i soldi che l'economia italiana fa per pagarvi lo stipendio per pagarvi la pensione no lo stato italiano per pagarvi lo stipendio per pagarvi la pensione si fa prestare i soldi da chi dai famosi mercati finanziari 400 mila miliardi concentratevi 400 mila miliardi di euro all'anno lo Stato deve farsi prestare per pagarvi gli stipendi e le pensioni, ok? E questi 400 mila miliardi ce li prestano i mercati finanziari, ovvero i risparmiatori. Tutti noi che abbiamo dei risparmi in titoli di Stato, in banca, no? moltissimi italiani, milioni, hanno ah 10.000, 20.000, 50.000 euro investiti in BTP soprattutto. Che cosa fanno questi risparmiatori? Stanno prestando soldi allo Stato. Con questi soldi prestati dai risparmiatori italiani, ma anche tedeschi, inglesi, cinesi, di tutto il mondo, lo Stato vi paga gli stipendi e le pensioni se lo spread si alza vuol dire che lo Stato per farsi prestare questi soldi dovrà pagare molti molti più interessi perché quando ognuno di voi va a farsi prestare i soldi in banca la banca richiede gli interessi la stessa cosa noi che siamo una banca che presta i soldi allo Stato chiediamo gli interessi se lo spread va su questo vuol dire che lo Stato, lo Stato che vi paga gli stipendi e le pensioni attraverso l'erario, deve pagare sempre più soldi, miliardi, miliardi, miliardi, miliardi, più sale lo spread, più a un certo punto che accadrà. Se lo spread arriva a 600 o a 1000, accadrà che nessuno nel mondo, né italiani, né cinesi, vorrà prestare più soldi perché i bond i titoli di stato le obbligazioni di stato i btp diventeranno bond spazzatura spazzatura queste cose non ve le racconta nessuno amici nessuno io ho il dovere di informarvi quindi questo vuol dire che lo stato non potrà più accedere ai mercati finanziari internazionali per farsi prestare i soldi 400 mila miliardi di euro all'anno questo vorrà dire che lo stato andrà in fallimento ma attenzione attenzione questo non accadrà subito perché c'è una fortuna, chiamiamola fortuna, che gli italiani sono delle persone risparmiose. Tutti noi abbiamo dei risparmi, no? La maggior parte degli italiani, soprattutto quelli di una certa età, hanno risparmiato, risparmiato, ci sono dai 4.000 ai 6.000 miliardi di euro di risparmi. Quindi lo Stato, quando sarà fallito, non è che Subito non potrà pagarvi gli stipendi o dovrà ridurli a 600, 500, 700 euro. Prima di far questo lo Stato attraverso un governo, che penso dovrà essere il governo Cottarelli, guardate non lo invidio per niente quel poveraccio. Quel poveraccio sarà odiato da milioni di italiani Cottarelli. Lo odieranno a morte peggio di Monti. Perché se accadrà questo, che cosa dovrà fare Cottarelli? Metterà una, una patrimoniale. Cioè prima di arrivare al fallimento vero e proprio, per cui lo Stato non sarà in grado di pagarvi tutto lo stipendio, tutte le 1500 euro o di pensione o le 1200 che prendete ora ma vi darà un assegno forfettario di 500 euro, prima di arrivare a quello, e eh, non è che arriviamo domani, attenzione, prima di arrivare a quello il governo metterà delle patrimoniali metteranno di nuovo la tassa sulla prima casa mm? quindi pagherete soldi se avete una casa la maggior parte di voi hanno una casa di proprietà attenzione nei prossimi mesi rimetteranno l'imu sulla prima casa e l'aumenteranno forse e aumenteranno quella sulla seconda come si chiama questa patrimoniale poi avete dei soldi sui conti correnti. Metteranno una patrimoniale anche sui conti correnti. Avete 20.000 euro sul conto corrente, il 10%, 2.000 euro ve lo leveranno. Se non di più, se non il 20 il 30%. Se avete risparmi investiti nella finanza, metteranno una patrimoniale. Quindi amici, risparmiate. Stiamo per avere un futuro prossimo terribile, terribile, ripeto non è che lo Stato fallirà domani, lo Stato per esempio noi abbiamo la Banca d'Italia tantissimo oro, l'Italia è uno dei paesi nel mondo fortunatamente che ha più oro, quindi si venderà l'oro per pagarvi gli stipendi e le pensioni, metterà la tassa sulla prima casa a chi c'ha la casa, sempre per pagare gli stipendi e le pensioni, metteranno le tasse sui conti correnti, o in un modo o nell'altro ci leveranno soldi dalle tasche, no? O sbaglio, o sto dicendo una cazzata, o in un modo o nell'altro, ammettiamo che riusciamo a scamparla al fallimento, no? Però saranno lacrime e sangue e attenzione lasciamo perdere la politica se è colpa di mattarella se è colpa di salvini se è colpa di maio non ce ne frega niente voi dovete pensare al vostro portafogli lasciamo perdere di chi è la colpa lo spread esiste a prescindere da chi da, da chi lo manipola esiste esistono il debito pubblico esiste, 2300 miliardi di euro esiste e quindi siamo uno Stato sull'orlo del fallimento. Prima di fallire, ripeto: il governo aumenterà le tasse sulle proprietà, perché non può aumentare le tasse sui poveracci. No. Quelli che, ha, quelli che pagheranno di più saranno i più benestanti, i più ricchi, pagheranno. Chi ha una casa, due case, tre case, un negozio, i negozi. Quindi, sciatevi piano piano, sciatevi piano piano, piano con le spese. Non, non compratevi macchine nuove, cellulari nuovi, perché i prossimi mesi saranno terribili. Ciao.